Che da parte nostra tutte le cose di cui stiamo dibattendo comportano un impegno successivo, non sono così semplici, dobbiamo un po' darci da fare per capirle un po' meglio e quindi impegnarci un po' e non fermarci soltanto magari a slogan e titoli di giornale. A tale proposito vi ricordo che noi abbiamo un bookshop qua molto fornito qua vicino, qui dietro, con molti dei libri scritti dai protagonisti e molti dei, dei, dei protagonisti dei nostri incontri e con molte delle cose che possono servirci per approfondire queste cose che appunto non sono così semplici. Si capisce semplicemente dove sta il bene e dove sta il male, però i meccanismi eh, dobbiamo studiarceli. La seconda cosa è questa, lo diciamo tutte le volte, la ridico anche adesso, per i paesi in cui viviamo molti dei nostri ospiti non possono venire qua da soli ma sono accompagnati da un piccolo esercito. E allora, fatto dalle forze dell'ordine, sia le scorte, e le protezioni che vengono da fuori, sia quelle che si trovano qui, che naturalmente noi tutti di Casalecchio salutiamo e ringraziamo. L'ho fatto adesso ma valeva anche per ieri e vale anche ovviamente per oggi pomeriggio. Adesso torno a queste cose, sì sono complicate però poi alla fine sono tanti spunti di riflessione che insomma riusciamo ad individuare bene qual è la direzione in cui dobbiamo andare. Continueremo a parlare di queste cose, di Calabria e purtroppo di Calabria legata all'Andrangheta perché questo è il nostro compito qui naturalmente, anche se di Calabria si potrebbe parlare come è stato detto anche da Don Ciotti, in tanti altri modi molto più belli, ma è un lavoraccio ma qualcuno deve pur farlo, noi siamo qui a parlare di Andrangheta. Ne parliamo con molte persone esperte di vari aspetti di questo problema. Uno è Enzo Ciconte, studioso, uno dei massimi esperti di Andrangheta, autore di numerosi libri che vi ripeto trovate nel bookshop. Uno degli ultimi riguarda, riguarda l'andrangheta nel nord, e ne parleremo. Poi abbiamo Francesco Forgione, e Francesco Forgione, giornalista, scrittore, anche lui ha scritto libri sull'andrangheta di enorme e fondamentale importanza, oltre che al suo tempo Presidente della Commissione parlamentare antimafia e quindi stiamo parlando con un'altra persona che di queste cose se ne intende. E dopodiché abbiamo eh, Petra Reschi, giornalista e scrittrice, viene dalla Germania, ha scritto una serie di cose <ride> sull'andrangheta laggiù. L'ultimo libro, ho un voto di memoria, l'ultimo libro si chiama? Santa, eh, Santa mafia, eh, vedete... <ride> un titolo molto interessante con lei parleremo di queste cose parleremo di mafia e di indrangheta in Germania e poi abbiamo Roberto Rossi giornalista che ha scritto un altro libro molto importante che ci parla dei giornalisti minacciati nel sud e non solo nel sud parleremo con lui di questo, di questo problema io comincio da, eh, da um, aiuto, Enzo Ciconte. E voglio chiedergli proprio questo, le infiltrazioni dell'andrangheta nel nord, in particolare in Emilia Romagna. Sì, eh, come sai sono tante, eh, sono tante e sono antiche, perché oramai sono 40 anni, forse più. Arrivano con i soggiornanti obbligati. E e io dico questa cosa perché spesso la questione dei soggiornanti obbligati è stata giocata anche negli ultimi tempi in termini propagandistici come se l'arrivo dei soggiornanti obbligati fosse stata una questione solo quelle del sud che ci hanno portato alla mafia qui che è vero perché sono arrivati dei mafiosi che sono rimasti poi in soggiorno obbligato qui per il periodo stabilito dalla legge, dai 3-5 anni, e poi alcuni sono rimasti, altri sono ritornati indietro. Di solito i siciliani attratti dalla Sicilia, questa bellissima terra, sono ritornati. I calabresi sono rimasti qua. Anche per una scelta di fondo, perché a un certo punto i calabresi avevano capito che per espandersi avevano bisogno di, di allargarsi, non potevano rimanere confinati. Il dottore Begnadone prima ricordava questa... Eh, questi paesini di 1000-2000 mille, mille abitanti, abitanti come si fa da, un giovane che volesse affermarsi parlo di un giovane dranghetista o ammazza quelle che stanno prima ma sono parenti suoi oppure va via c'è anche una logica di questo, di questo tipo però io vorrei aggiungere proprio per evitare eh, logiche di strumentalizzazioni eh, che pure ci sono state in questi ultimi periodi che la lotta al soggiorno obbligato e all'arrivo qui in Emilia-Romagna di soggiornanti obbligati è stata fatta negli anni passati, negli anni 60 e 70, da amministratori comunali che si sono opposti, compresi di posizione, riunioni di consigli comunali, petizioni ai ministri. Ma non c'è stato niente da fare, li hanno continuati a mandare, prima i siciliani, perché l'idea era c'è la mafia che è quella siciliana. Le altre mafie non esistono, tant'è vero che la cosa curiosa, fino a un certo punto, è che i soggiornanti obbligati siciliani furono mandati anche in Calabria. Non bastavano di andare anche visti, ci hanno mandato anche i, gli amici di... Insomma, Sono anche, anche in, in Campania, la prima costola di Cosa Nostra Campana nasce da questo incontro tra i mafiosi siciliani e i mafiosi... E campani che non erano mafiosi, erano contrabbandieri, ma siccome i siciliani, giustamente, non si fidavano dei campani che se, tra di loro non si fidano mai, perché sempre, sempre broglioni sono i mafiosi, eh? per quanto si possono chiamare tra di loro uomini, uomini d'onore, li affiliarono a cosa nostra. Sono arrivati attraverso questa cosa. Domanda com'è che questi mafiosi siciliani, calabresi, poi Campani che sono arrivati qui in Emilia Romagna hanno ha avuto la possibilità di sviluppare i loro traffici e anche i loro affari? Per una ragione molto semplice, perché qui hanno trovato persone, nell'ambito dei professionisti, nell'ambito di, di alcune professioni, che le hanno aiutate. Io uso un'espressione eh, di cui sono un po' innamorato, per spiegare meglio questo, questa figura, che sono gli uomini cernieri. Ci sono persone nate, cresciute e pasciute in Emilia-Romagna che hanno avuto la possibilità di aiutare queste persone, questi mafiosi che sono, che sono arrivati qui e di conseguenza hanno, hanno consentito eh, ai mafiosi di, di radicarsi senza la loro presenza non avrebbero avuto la capacità di insediarsi in questo, in questo territorio c'è da dire che in Emilia Romagna la presenza è a macchia da Leopardo cioè non c'è un'occupazione de, del territorio come se lo facciamo per essere molto chiari se lo facciamo il paragone tra l'Emilia Romagna e la Lombardia non c'è partita è tutto a vantaggio dell'Emilia Romagna questo non si qui. Non ci sono. ci sono, ci sono a Bologna. Anche se sono, finora sono poco visibili rispetto ad altri. Ci sono a Reggio Emilia, quelle originarie di Cutro originari e di Cudu, ed Isola, isola Caporizzuto. Ci sono a Modena, e questa volta sono i Casalesi, anche se l'andrangheta è un po' come dire eh, in sonno per usare un termine di derivazione massonica. Ci sono a Parma, e lì ci sono casalesi e dranghettisti. Insomma. Ci sono, c'è nella, nella Riviera, Rimini e tutta quanta la, zona, la zona rivierasca, abbiamo una presenza a Macchio di Leopardo che, che è consistente. La differenza con con, tra l'Emilia Romagna e eh, la Lombardia, almeno da quello che mi pare di poter capire, è che in Emilia non c'è il radicamento, il rapporto con la politica che c'è in Lombardia, e non c'è il rapporto, almeno da quello che si sa, possiamo mettere la data a questo momento, per quello che succederà, nei prossimi giorni io non lo so con la grande imprenditoria ci sono imprenditori importanti che hanno avuto collusioni ma ripeto se noi facciamo il paragone tra l'Emilia e la Lombardia non c'è discussione detto questo ci sono ed è giusto avere eh, gli occhi bene aperti perché la situazione è in evoluzione il film di cui parlava Pignatone non è solo in Calabria, è un film che sta girando un po' in tutta Italia, esattamente per le ragioni che ricordava prima perché L'andrangheta non è un fenomeno che si ferma sul pollino, è un fenomeno che l'ha abbondantemente scavalcato. Allora, eh, come hai detto, il film che stiamo vedendo è un film che non si ferma in Calabria, è un film che vediamo anche nel nord, con, con i termini, con i confini che hai detto, poi ritorneremo su questo argomento. Non è neanche un film italiano, in un certo senso si sviluppa anche in tutta Europa e in Germania, infatti vorrei chiedere... E un paio di cose su questo e, come avete sentito anche da Don Luigi pure l'antimafia non si deve fermare lì naturalmente, stiamo parlando di necessità di legge a livello europeo eccetera eccetera e che succede in Germania? come viene recepita la mafia l'andrangheta in Germania dopo Duisburg per esempio la strage di Duisburg Beh intanto non succede nulla perché i tedeschi si credono come anche gli italiani del nord credo, immuni contro la mafia i tedeschi forse ancora un po' di più dunque loro considerano questo problema un problema completamente italiano del sud dell'Italia per essere preciso dunque alla fine di Duisburg quello che è rimasto è che c'erano sei italiani che sono stati ammazzati da italiani basta e come ha detto Grattieri lui, il procuratore di Reggio Calabria che lui si aspettava che scoppiasse la terza guerra mondiale dopo invece non è successo nulla perché eh, neanche la coscienza i tedeschi non vedono eh, non sono preparati proprio per nulla a, a solo a percepire cosa, cosa vuol dire la mafia l'esistenza della mafia io adesso torno di, stamattina da Berlino ho fatto due settimane e presentato un nuovo libro che è stato un viaggio in cui io sono andata proprio in tutte queste, eh, le rocaforte della mafia in Germania tipo Duisburg, eh, tipo Stoccarda, eh, Monaco e anche e soprattutto Erfurt eh, in Turinga, eh, dove c'è una presenza massiccia dell'andrangheta dell dove loro anche fanno, applicano le stesse strategie come anche in Italia nel senso che anche loro collaborano con politici locali e anche nazionali e, però eh, questo non viene eh, neanche dai giornalisti tedeschi non, non viene percepito come un, un, un pericolo la domanda che mi hanno fatto soprattutto di, i tedeschi, l'unica preoccupazione che hanno i tedeschi possiamo ancora mangiare la pizza e, e io insomma eh, capisco, anche anch io preferisco mangiare la pizza che piuttosto la, il cibo tedesco dunque eh, mi viene difficile loro eh, hanno paura, cioè c'è anche una grande paura di... Allora, un tedesco, cosa fanno i dranghettisti in Germania? la cosa per far tacere il minimo sospetto verso un mafioso è dire allora voi adesso siete razzisti contro noi italiani dunque si sì, sì, è un camouflage di, di spacciarsi come italiani come se fossero i valori mafiosi, i valori eh, delle, degli italiani e poi per giunta loro cosa fanno, adesso Francesco Foggione ha fatto la stessa esperienza mia eh, il mio libro è stato quello Santa Mafia è stato censurato dai protagonisti stessi dunque è stato annerito di due ehm, chiamiamoli eh, imprenditori italiani in Germania uno a Duisburg con l albergatore, l'altro un gastronomo a Erfurt e adesso eh, alla stessa, nello stesso tribunale nello stesso giudice è stata pronunciata eh, la stessa sentenza contro anche il libro di Fogione. dunque è una cosa che io sono scanalizzata perché neanche i miei colleghi tedeschi dei giornalisti non capiscono neanche cosa succede perché cosa vuol dire? se noi, noi facciamo i nomi e siamo condannati in tribunale dunque ovviamente la mafia non esiste più in Germania e questo io faccio, ho l'impressione di, di parlare del colore ai ciechi. Allora... Anche qui recepisco uno spunto di riflessione che è questo, alcuni dicono che quando noi parliamo di mafia in Italia facciamo un dispiacere al nostro paese perché lo denegriamo, forse dovremmo parlarne di più per far capire a quelli che stanno in un altro paese che i mafiosi non sono il modello degli italiani e non sono gli italiani e quindi questo è uno stimolo a raccontarle ancora di più. Però chiedo proprio da scrittore a scrittore, proprio, come facciamo allora, perché è un problema che abbiamo che qua, come facciamo a fargli capire ai tedeschi, agli italiani, agli altri giornalisti, a persone che se ne fregano un po', insomma, alla società civile, che questo è un grande problema, che questo cancro qui, insomma, ce lo prendiamo se non ci, se non ci guardiamo. Ma, ma soprattutto c'è una cosa che mi dà fastidio, io vivo da vent'anni in Italia, dunque sono anche sposata con un italiano, dunque mi sento più vicino all'Italia, perché è un in Germania c'è questo discorso, ah, allora in Italia non riescono mai a liberarsi della mafia, e c'è Belloscone che è terribile, di cui si aspetta tutto. Però ehm, la cosa è che il, per esempio il riciclaggio è molto più facile in Germania che in Italia. Dunque se noi, noi tedeschi apriamo le porte a far venire tutti questi soldi che vengono considerati da alcuni politici tedeschi addirittura come una specie di programma di congiuntura dunque, per stimolare l'economia tedesca vuol dire perché i politici stessi non capiscono cosa vuol dire la mafia vuol dire che loro non investono qui per, solo perché vogliono far portare avanti l'economia tedesca, loro vogliono anche un'influenza politica ovviamente di conseguenza e loro non lo capiscono, non c'è, alla differenza dell'Italia dove eh, l'investitore in teoria perlomeno dovrebbe dimostrare l'origine pulita dei, dei suoi investimenti, e in Germania è il contrario, dunque il poliziotto deve dimostrare che questi soldi non sono puliti. Cosa, cosa eh, succede? Succede che un pizzaiolo eh, che guadagna 800 euro al mese si compra una pizzeria oppure un albergo che ovviamente contrasta con quello che guadagna quando viene chiesto, perché non si possono fare indagini senza avere proprio un sospetto fondato, dunque ehm, il poliziotto può solo chiedere ma come mai lei ha questi soldi e il, ehm, il mafioso, diciamo il pizzaiolo il mafioso risponde solo eh, questo è stato un regalo, un regalo dal mio dio della Calabria, veramente così banale come è, perché l'ho sentito ancora al, al tribunale in, in, a proposito, sì infatti anche tra l'altro. Dunque è una, una responsabilità europea che abbiamo, noi tedeschi e anche altri paesi europei e questo cerco di far capire però è molto, molto difficile, dunque ci vuole, un come noi lo facciamo anche assieme in Germania, ci vuole qualcosa un po' più di, di iniziative, di giornalisti anche per far capire che questo non è una folklore, E' un'altra cosa che volevo aggiungere ancora prima della, della musica anche. Un'altra cosa, in Germania la mafia viene sempre considerata come una folklore, perché loro sono ancora al livello del padrino e sopranos. E allora cosa fanno? E sono molto bravi eh, i mafiosi in Germania. Allora Francesco Svano, il produttore della musica della mafia è riuscito a produrre questi cd della musica della mafia in Germania ha, ha venduto tre cd di questa musica con un grande successo ma non solo la musica di cui loro i tedeschi ovviamente non capiscono cosa vuol dire, cosa, cosa, cosa dicono nei testi, fanno un elogio del, di, del, di aver assassinato eh, dalla chiesa tra l'altro, loro non capiscono i testi però lui fa oltre perché cosa fa? Lui prende eh, giornalisti tedeschi in generale quelli che fanno musica si occupano di musica li porta in Calabria e promette un incontro con un boss dunque allora i giornalisti eccitati che piace ovviamente questo piccolo giro in Mafia Land eh. dunque eh, loro cosa fanno dopo la fine di questo, di questo giro folcloristico scrivono degli articoli folcloristici su questo piccolo popolo che vive nell'Aspromonte che canta, balla e ogni tanto si ammazza e basta e questo è, una, è la cosa come le, tramite questo questo spano però si è creata una rete di giornalisti tedeschi che, fanno, eh, che scrivono questo, in questa maniera folcloristica sulla mafia e questo è molto pericoloso e lo, lo considero io dunque uno non può parlare di riciclaggio se dall'altra parte c'è cioè questa immagine del folklore della mafia benissimo, molto interessante <ride> molto inquietante e ci conferma che in effetti al mondo dobbiamo raccontargliela di più, la mafia, dobbiamo raccontargliela meglio e dobbiamo raccontargliela anche con la musica, come dicevano quei ragazzi che ovviamente portano un altro tipo di valore, o la musica popolare, quella vera, insomma, calabrese che porta un altro tipo di, lavori, di valori rispetto a questi valori folcloristici che sono di una pericolosità eccezionale è così che la mafia è riuscita anche, anche in Italia insomma, eh, ad arrivare dove è arrivata io chiedo a Francesco Forgione che ha avuto la stessa disavventura di Petra in sostanza ha scritto un libro faceva dei nomi, in Germania quei nomi glieli hanno in qualche modo censurati il suo libro è stato ritirato dalla Germania per cui come dicevi prima si può leggere in tutto il mondo tranne che in Germania il libro sull'andrangheta di Francesco Forgione a lui però chiedo le, le cose che avevo chiesto prima anche al procuratore Pignatone che magari però mi può raccontare da un altro punto di vista più politico, drangheta e politica Andrangheta e politica anche qui risposte complesse a problemi complessi però anche semplificate l'Andrangheta a differenza di Cosa Nostra ha tenuto sempre un profilo basso dal punto di vista politico anche se eh, non sarebbe esistita e non avrebbe acquisito la forza che ha acquisito senza un, un rapporto eh, strutturato, eh, inabissato, silente, però solido con, con, con la politica. Eh, non dimentichiamo che nei moti di Reggio una parte dell'Andrangheta, una delle famiglie di elite dell'Andrangheta, quella dei De Stefano, storicamente legata alla destra avversiva ha avuto un ruolo fondamentale, ma la famiglia De Stefano ancora oggi è una delle famiglie chiave del sistema eh, di potere eh, del, dell'Andrangheta eh, sul territorio. Non dimentichiamo che un politico è stato condannato per, per Andrangheta e anche per i rapporti che aveva con la cosca De Stefano, l'unico caso, eh? caso. Eh, Paolo Romeo, e, e, e poi ci sono state e, e altre diverse inchieste come uno degli elementi di saldatura tra la politica e l'antrangheta è stato eh, questo uh, fattore fortissimo, eh, anche qui dal punto di vista giudiziario non ha avuto alcun risultato, non hanno avuto risultato le grandi inchieste fatte, però dal punto di vista storico, passo linearamente, noi possiamo dire, noi sappiamo. Beh, questa doppiezza del potere che è rappresentata dalla massoneria in Calabria, in nessun'altra regione d'Italia la massoneria, questa doppiezza delle sedi decisionali della politica e del potere ha un ruolo come, eh, come in Calabria. La colpa della politica è stata un'altra, di non volerla vedere l'andrangheta, eh, qui non, uno non deve mai parlare di sé, però insomma la prima relazione della commissione parlamentare antimafia sull'andrangheta è del 2008, la commissione parlamentare antimafia esiste dal 1964, volutamente non si è voluta vedere questa mafia e si è lasciata eh, come dire, eh, radicarsi, si è, la si è lasciata rendere pervasiva eh, in tutto il mondo proprio perché non si è vista nella sua forza politica ed economica. E quando si decide di fare il perché poi la politica ha avuto un ruolo fondamentale subito dopo la rivolta di Reggio Calabria, eh, lo Stato decide di intervenire massicciamente per frenare le spinte separatiste e boiachimolle, allora la prima cosa da fare la risposta classica il grande quinto centro siderurgico di Gioia Tauro Beh, la posa della prima pietra del quinto centro siderurgico qui non si tratta di fare dietrologia per uno strano caso eh, il ministro del mezzogiorno protempore che fece la posa della prima pietra assieme al boss Piro Malli cioè la più grande famiglia della Piana di Gioia Tauro per un puro caso, era pro tempore, quel ministro era Giulio Andreotti. E perché Giulio Andreotti fa la posa della prima pietra con Don Mommo Piromalli lì? Il quinto centro siderurgico non si è fatto, ma sono arrivati migliaia di miliardi. Poi bisognava fare la centrale a carbone, come disse un sindaco di Gioia Tauro, gentile, dice, pigliamoni, devo tradurre, no, pigliamone i soldi, prendiamoci i soldi, pigliamoni i soldi, tanto fumo e sta centrale non esce mai, tanto fumo e sta centrale non uscirà mai. Poi quel sindaco l'hanno ammazzato in una guerra tra, tra Cosche, sindaco democristiano, i soldi sono arrivati e la, la, la centrale non si è fatta, aveva ragione, ma intanto le cosche si sono arricchite poi si è fatto il porto di Gioia Tauro, più grande porto del Mediterraneo, tre milioni e seicento mila containers all'anno. Sapete quanto lo Stato ne controlla ogni anno? su tre milioni e seicento tra 1200 e 1500 vuol dire che è un Porto Franco controllato da quelle famiglie tutto questo ha solidificato il rapporto con la politica, noi l'andrangheta io diffido anche di quei magistrati che insomma non, non, non, io ho apprezzato molto il rigore del procuratore Pignatore anche il suo equilibrio non nel parlare della politica, del, dell'economia delle imprese, noi l'andrangheta la dobbiamo vedere in questa doppia faccia di rigenerazione di, di, di, di riti arcaici, arcaici simbolici nelle a Duisburg nel dietro ristorante era, è stato trovato il, il, il tavolo con i 13 posti per fare la riunione del locale e dentro uno dei ragazzi nella tasca di uno dei ragazzi e che fu ucciso lì Venturi il santino di San Michele Arcangelo bruciato perché lo avevano affiliato il giorno del, del suo compleanno però nello stesso tempo a Duisburg c'erano arrivati soldi immensi e le famiglie dell'Andrangheta lì erano arrivate negli anni 50 dopo l'accordo tra il governo italiano e quello tedesco per la ricostruzione post bellica ma Duisburg anche simbolicamente non solo geograficamente è collocata tra la borsa di Francoforte e due porti importanti Rotterdam, Aversa in Belgio e poi Hamburgo ovviamente cioè luoghi strategici non solo per il traffico della droga ma anche per grandi investimenti beh tutto questo è stato fatto eh, l'Andrangheta lo ha fatto nel silenzio totale della politica quando noi scrivemmo la prima relazione della commissione parlamentare antimafia che, che, che firmai io e scrissi io col contributo di magistrati di Enzo Ciconte che era consulente dell'antimafia beh la prima reazione fu del, del, del presidente della regione di allora che tra l'altro era di centrosinistra dicendo ma insomma questa relazione parla della sanità parla... no l'andrangheta si è trasformata completamente non ha mai scelto il profilo della, della trattativa diretta ma ha costruito quel sistema di relazioni il cui nodo centrale è questa borghesia imprenditoriale calabrese che è stata sempre a metà tra la politica, settori degli apparati dello Stato e della massoneria e mondo economico, imprenditoriale nazionale, qua siamo in Emilia Romagna, insomma è vero che abbiamo il problema, finisco, eh, delle imprese, la Salerno Reggio Calabria è diventata una delle cose simbolo di questo rapporto distorto tra imprenditori, eh, drangheta e politica, chi di voi ha la, la sfortuna dico, di andare in Calabria o in Sicilia facendo la Salerno Reggio Calabria deve fare a zig zag perché i cantieri non si chiudono mai, eh, perché non si chiudono mai? Perché tenere aperti i cantieri vuol dire tenere aperti un permanente aggiornamento dei prezzi delle materie prime tenere aperto il sistema dei subappalti, quindi produrre occasioni di lavoro e consenso per l'andrangheta, è una trattativa permanente tra le cosche calabresi e le grandi imprese del nord. Noi il conto lo dobbiamo chiedere anche su questo al nord, perché le grandi imprese del nord, quando hanno preso gli appalti in Calabria, oppure se tu viaggi in Calabria, dato che sei costretto ad andare piano sulla Salerno Reggio Calabria, ti guardi attorno, e attorno cosa vedi? Vedi centinaia di capannoni industriali abbandonati, quelli si chiamano legge 488 credo che te ne sia occupato la legge 488, gli incentivi alle imprese per lo sviluppo del sud, metà di quei soldi sono andati ad imprese del nord che hanno preso gli incentivi al sud cos'è successo in Calabria? Questo è il rapporto tra mafia e politica, perché se noi pensiamo del boss che si incontra col deputato non lo capiamo eh, cos'è successo? Che in Calabria c'è il più alto tasso di nascita di imprese e il più alto tasso di mortalità delle imprese cioè le imprese nascono, vivono e muoiono nel tempo che si completa la pratica di finanziamento ma questo tema vale per l'imprenditore calabrese presso il nome dell'andrangheta che costruisce lì il, il, il capannone e poi rimane abbandonato eh. ma vale anche per l'imprenditore del nord vale anche per condotte in pregilo per citare le imprese pietate in borsa e anche qualche cooperativa ravennate che la mattina quando vengono al sud si siedono dai prefetti e firmano i protocolli di legalità e il pomeriggio si siedono con i capi mafia <ride> e decidono gli appalti, i subappalti e le forniture allora il rapporto tra mafia e politica è questo, Carlo. il rapporto tra mafia e politica è questo e noi dobbiamo partire da qui per chiedere alla politica un atto di responsabilità, di rottura alla politica tutta per chiedere al sistema economico imprenditoriale un atto di rottura perché l'andrangheta è vissuta ed è cresciuta di questo silenzio che è un silenzio complice e anche le, gli attentati a Reggio Calabria noi non li leggeremmo Bene, Io spero che poi il procuratore Pignatone eh, ne parlerà nei limiti che lui deve avere per le inchieste aperte. Non li spiegheremmo bene se non vedessimo un'altra vicenda che era quella del commercialista Zumbo arrestato, arrestato eh, tempo fa, cioè di un sistema tra un commercialista che in tempo reale informava i mafiosi delle inchieste con alcuni pezzi dell'arma dei carabinieri e dei servizi deviati che in rapporto probabilmente a settori politici, borghesi ed imprenditoriali di quella città hanno creato una cappa senza la quale l'andrangheta sarebbe rimasta un sistema di pecorai e di pastori con istinti criminali quanto vogliamo ma non sarebbe diventata la potenza globale che oggi denunciamo. Eh. Grazie, infatti passo la parola... Al procuratore Pignatone perché volevo fargli una domanda proprio in questo senso, visto che abbiamo detto che il rapporto tra Andrangheta e politica non è così il rapporto tra Andrangheta, ma è tra Andrangheta e società civile e quindi anche la politica. E, e, su quello che ha detto Forgione e anche su questi episodi che vogliamo raccontare, com'è questo rapporto e come possiamo colpirlo? Secondo me sono gli esempi meglio delle, delle analisi in questo caso, io ne faccio due rapidamente. Oltre a, alle grandi imprese di cui ha parlato Francesco Forgione, c'è una, una breve storia che è sempre in questa indagine crimine, quindi atti pubblici, eccetera, ma che nessun giornale ha degnato de di un minimo di attenzione. Perché appunto non c'era una grande impresa in mezzo. Si, crea, si, deve un, si deve costruire un piccolo viadotto, un pezzo di strada sulla strada statale 106, che è la Ionica, perché poi la Calabria è stretta e lunga, c'è cioè l'autostrada sul Tirreno, la cosetta Ionica sulla, sul versante opposto. L'appalto viene vinto da un consorzio di imprese medie, diciamo, una credo sia siciliana, una è o Emiliano Toscana, non, non ha importanza che devono costruire questa, questa cosa. Vanno queste imprese, eh, in questo consorzio vince l'appalto e la prima cosa che fa è di mandare due funzionari nel comune di Marina di Gioiosa, che è sul, sulla costa, e vanno in un albergo, che tutti sanno essere di proprietà del capo Ndrangheta del posto, che attualmente è latitante perché eh, appunto rientra nell'operazione e in quel momento ovviamente un paio d'anni fa era libero e si impiantano là cioè già il primo passo è di andare nell'albergo del boss e dice noi siamo qua, cosa dobbiamo fare cosa volete? il cosa volete del boss è ovviamente di dire, le forniture di inerti, calcesut eccetera, le fai qua, la ditta di trasporti è questa qua la mano d'opera sono questi che ti dico io, e mentre ci siamo impianta tutto diciamo, il eh, gli uffici e così nell'albergo. Così, mentre ci siamo, guadagna pure l'albergo. E questi cominciano con, con questo sistema. Dopodiché, un bel giorno, tutto questo emerge come sempre da intercettazione. Un bel giorno, uno degli automezzi pesanti di una delle ditte, intestata un prestanome del boss. Viene fermato da uomini armati lungo la strada, fatto ribaltare, insomma, danneggiato, non, non c'è danno alle persone così. Peraltro non, non è del consorzio, è proprio del, di una delle imprese del boss. La cosa secondo me è spettacolare è il commento fra due ingegneri del consorzio. Dice, mai sentito quello che è successo? Sì. Dice, ma non ci doveva pensare Don Rocco a tutto questo. Dice, noi siamo venuti qua e il mafioso, il capo, Don Rocco, non doveva evitare che succedesse questo. E ora allora che succede? No, vediamo. Il vediamo si sì, sostanzia nel fatto che in questo paese, accanto a Don Rocco, c'è anche Don Ernesto, che è un mafioso un po' più piccolo, questo è detenuto, mi pare, oggi, che aveva quindi le sue pretese, non è che potesse tutto Don Rocco, allora, tramite le intercettazioni, naturalmente fra i funzionari del Consorzio, perché Don Rocco e Don Ernesto non si fanno intercettare, si ricostruisce che, Don che i due mafiosi si incontrano, si mettono d'accordo, Don Rocco trattiene il 70% dell'affare complessivo, forniture, e l'altro si accontenta del 30%. E tutto questo procede, felicemente, ma non finisce lì la storia triste della... Eh, vicenda perché a un certo punto si, si coglie dalle intercettazioni che questa ditta, probabilmente anche per rientrare dai costi, oppure semplicemente per sete ulteriori di guadagno, perché i costi comunque già comprendevano la presenza di Don Rock e compagni. Comincia a usare il cemento depotenziato e scarsa qualità, eccetera. E ci sono due ingegneri che cominciano a rompere nel senso che vanno in cantiere, dice, ma così non va bene, lo dovete abbattere, sono pilastri, da abbattere e rifare, e così via. Cosa succede? Dice la rivolta morale, manco per niente, perché a una di queste, che è una donna, gli levano la macchina, e dice, ma io come vado in cantiere senza macchina? Dice niente, non va in cantiere, sta in ufficio. All'altro lo trasferisco al nord Italia. Ora, secondo me, la storia tristissima, è emblematica di un approccio non lo so se è la politica, la società civile quello che è, di come il nord non aiuta la Calabria la seconda storia è quella che accennava Francesco il, eh, che è una storia anche questa complessa, scusate, mi dispiace ma è complessa la realtà il 3 gennaio c'è la bomba il, eh, alla procura generale il 21 gennaio il Presidente della Repubblica scende a Reggio Calabria per manifestare la sua solidarietà a, alla città, ai magistrati, eccetera. E riparte alle 2. Verso le 12.30, non lungo l'itinerario, ma vicino, viene trovata una macchina carica di, con delle armi, dei pistoli e fucili, un esplosivo, guanti di lattice e passamontagna allarme, cioè, i carabinieri fanno grande figurone perché trovano la macchina questi sono gli antefatti il 30 di marzo noi intercettiamo eh, la ca a casa un, uno che abbiamo già citato prima Pelle Giuseppe, detto Gambazzo cioè quello che aveva messo d'accordo il movimento terra problemi, aveva risolto i problemi del movimento terra in Lombardia lo intercettiamo a casa per circa 40 giorni dopo lo, lo arresteremo anzi lo fermeremo per pericolo di fuga e uno di queste, durante queste 40 giorni questo riceve lì si possono scrivere i libri riceve la gente dalla mattina alla sera la sera è stanco perché ha dovuto parlare con tante di quelle persone che vanno là a, a portare problemi a chiedere favori ma i favori più diversi, dalla, dalla raccomandazione per il figlio, a quello che, per l'università, a quella che addirittura dice che ha una bolletta di luce troppo alta, la vuole pagare di me, poi naturalmente sono diciamo, gli imprenditori che hanno i problemi, i mafiosi che progettano un sequestro di persone in Puglia, quello dalla, dal Canada, uh, uh, merita considerazione sotto questo profilo. Eh, sospende il ricevimento solo la domenica mattina perché poi c'è il pranzo familiare a casa della mamma e quindi tutti i fratelli si riuniscono e lì sospende il ricevimento. Torniamo al 30 di marzo, da questo signore si presenta, preparato, avvisato e così via, un altro mafioso che era un, un, uno che ci andava spesso, si chiama Giovanni, accompagnato da un soggetto che viene identificato sia dalle parole che dice per descriversi sia perché poi viene ripreso da una telecamera è un commercialista, si chiama Zumbo Giovanni è un commercialista incensurato ha avuto in passato l'amministrazione dei beni confiscati alla mafia dal tribunale, ovviamente in, in perfetta buona fede questo per dire che è un personaggio credibile il quale va lì dal signor Pelli in presenza di Ficara, Giovanni e di altri 3-4 mafiosi che poi sono stati tutti fermati il 23 aprile e gli racconta, cosa gli racconta? Gli racconta, altro che le sue trasmissioni, poteva farle su, quella che era l'indagine crimine, cioè tutto quello che i carabinieri di Reggio e di Milano stavano facendo in quel momento, naturalmente non è che gli racconta come stiamo facendo io, lì, gli racconta soprattutto l'elenco dei nomi che Milano e Reggio intendevano arrestare. E sono i nomi giusti, gli racconta i dettagli giusti, gli indica pure i nomi dell delle singole sottooperazioni, che il nome del crimine verrà dato alla fine per, perché sono dieci indagini che confluiscono, quindi bisogna dare un nome nuovo. A io dico che se ci fossimo messi accanto a un tavolo io e Hilda Boccassini in quel momento probabilmente ne sapevamo meno di quello che sapeva Zumbo in quel momento poi abbiamo studiato e ci siamo, abbiamo superato però in quel momento ne sapevamo magari e racconta tutto a Pelle dopodiché Pelle lo ringrazia Ficara gli spiega che questo non lo fa per denaro perché gli voleva dare due bottiglie di vino per Natale e le aveva rifiutate e dice ma lo faccio perché siamo rigitani, cioè di Reggio io dico che se l'avessi fatto per un milione di euro io mi sentirei molto più tranquillo ovviamente. invece non vuole denaro non si sa che cosa voglia non lo dice perlomeno. però gli dice guardate che io sono d'accordo cioè sono pronto appena ci sarà saranno pronti per l'operazione io vi porto perché si usa il VOI vi porto l'elenco completo basta un'ora prima no anche cinque ore prima vabbè facciamo tre ore prima pelle da vero super capo mafia fa un ragionamento, io dico da siciliano degno di Provenzano e cioè dice tu i nomi li porti a me ci penso io poi a, ad avvisare gli amici naturalmente nella testa di pelle è chiaro che questa è una grande occasione perché lui avrebbe avvisato gli amici che sarebbero rimasti latitanti fatto arrestare i nemici i non, non abbastanza amici e quindi ha aumentato vertiginosamente il suo potere grazie all'azione di polizie e carabinieri. Questo è un, secondo me è un top di, di, di, di qualità, potere e strategia mafiosa, ripeto, degna di provenza. Quello assicura, dice sì, sì, senz'altro tre giorni prima. Quindi noi abbiamo un signore commercialista incensurato che si presenta lì con l'elenco dei nomi e assicura di poterlo fare sapere in tempo l'elenco completo prima, almeno alcune ore prima della, del momento fissato dell'operazione questa storia finisce nel senso che noi ad aprile, non potendo arrestare il signor Zumbo subito perché cosa gli avremmo dovuto contestare in un mandato, di in una misura cautelare che poi finiva sui giornali per aver rivelato a pelle che c'era no, bisognava arrestare Tizio Caffinato e Martino nell'operazione crimine non lo potevamo scrivere allora abbiamo arrestato, di corsa e di premura, <coughs> pelle, ficale, cioè coloro che avevano avuto la notizia. E Zumba è rimasto là, probabilmente chiedendosi o informandosi come che era miracolato. Passano quindi altri tre mesi, perché ovviamente noi che, anche noi abbiamo la memoria lunga, e lo arresteremo il giorno di crimine. Quindi cioè, quando il crimine diventa notorio, tutti arrestiamo anche Zumba. Però in questi tre mesi riusciamo a sapere qualcos'altro e cioè che la macchina del presidente non del presidente lasciata con le armi eccetera il giorno il della visita del presidente della Repubblica a Reggio Calabria in realtà conteneva era una macchia finta in che senso? i fucili erano pressoché ferri vecchi l'esplosivo era a basso potenziale i guanti lattici e il passamontagna erano nuovi cioè presi dal, dallo scatolo e posati sulla macchina no, il passavontagno non ha neanche quel tanto di allentamento dell'elasticità di uno che ce l'ha messa almeno una volta quindi era una messa in scena semplice a questo punto riusciamo a convincere i carabinieri che si persuadono anche loro di essere stati strumentalizzati da qualcuno dice ma chi ve l'ha fatta trovare questa macchina il giusto quel giorno i carabinieri hanno fatto il copo erano andati sul TG1, TG5 è rinvenuta la macchina, queste belle cose dice no, abbiamo avuto una fonte confidenziale che ci ha anche detto che questa macchina faceva capo, era stata messa lì per, la, per una estorsione, per una sparatoria ma non c'entrava niente, la da parte di una cosca che si chiama pure Ficara, perché a Reggio le cose sono complicate, Ficara Giuseppe parente ma nemico portale di Ficara Giovanni, quello che andava da Pell Sì, vabbè, dico Colonnello, alla fine però Ficara fraficare il carabiniere che ha avuto la notizia, non credo che si sono incontrati. Chi gliel'ha detta al carabiniere la notizia? Gliel'ha detta Zumbo. Eh, allora, scusate, tutto questo è pubblico accertato, provvedimenti cautelari, tutte queste persone che ho nominato sono in galera, però c'è una domanda finale da fare. Allora, il quadro è questo, c'è un qualcuno negli apparati, io non ho difficoltà a dirlo, apparati o della sicurezza o della polizia o, o dei carabinieri in questo caso, cioè dei cosiddetti servizi o dei carabinieri, che ha preso il signor Zumba, lo ha autorizzato ad andare da Ficara, Ficara ha messo questa macchina fasulla diciamo lì. E poi ha mandato Zumba a dire ai carabinieri, che non carabinieri no normali, diciamo, quelli che vediamo per le strade, fanno la polizia giudiziaria perché c'era questa macchina. Dice, ma perché gliel'hanno fatta trovare? Gliel'hanno fatta trovare perché in questo modo il carabiniero è contento perché finisce al Tg5, però... Zumbo diventa per questi carabinieri una fonte privilegiata, quindi tutte le notizie future, intanto gli comincia a dare una notizia falsa, cioè che la macchia è di ficare a Giuseppe invece che di ficare a Giovanni, quindi quelli cercano di regolarsi al solito, tramite i carabinieri i loro conti personali. Dopodiché diventerà per il futuro una fonte privilegiata, se dirà che Lucarelli ha 100 kg di cocaina, i carabinieri partiranno dal presupposto che la notizia è vera perché è la fonte che gli ha fatto trovare la macchina. Ma non finisce lì, in realtà l'interesse di Zumbo, ma soprattutto di chi lo manda, è di agganciare Ficara Giovanni perché Ficara Giovanni lo accompagna da pelle, cioè dal super capo mafia, perché Ficara Giovanni siamo ancora a un livello medio-alto. E Zumbo, mandato da questo Mr. X, va da Pelle con un regalo, un vassoio d'oro, no, d'argento, che è costituito dalle notizie dell'indagine crimine. Ovviamente, siccome gliele regala perché non vuole neanche le bottiglie di vino per Natale, cosa avrà voluto poi in cambio? Si possono fare di, ipotesi. L'ipotesi più verosimile in questo contesto è che. Questi signori che sono dietro Zumbo volessero creare un rapporto in qualche modo stabile con Pelle, che sarebbe diventato poi latitante grazie a Zumbo, e non so che cosa si potevano scambiare, forse gli agnelli e i maialini come quelli degli studenti dell'università, non lo so che cosa si dovevano scambiare, io faccio il procuratore, non il giornalista e neanche il politico. Questi che io ho raccontato sono fatti pubblici, in documenti giudiziari, accertati, riconosciuti. Le domande ce le facciamo tutti una storia molto interessante e molto inquietante, perché appunto ci facciamo le domande. Una storia complicata, come è stato detto, ma noi dobbiamo imparare a pensare complicato, cioè non fermarci proprio sulla prima, sulla prima riga ma andare avanti. Allora io, prima di passare dopo a Roberto Rossi tra poco, però rimpallo la stessa domanda al giornalista, allo studioso, al giornalista e al politico. E qui abbiamo tirato in ballo, questo è un lavoro di intelligence, questo che ha fatto la... Sì l'andrangheta è un lavoro di intelligence fatto da qualcun altro, Mr. X, col punto interrogativo, chi è Mr. X e cosa abbiamo tirato in ballo Ndrangheta e apparati anche prima quando parlavi eh, Forgione, quando parlavi di eh, la rivolta di Reggio Calabria stiamo parlando di politica, stiamo parlando di le stragi di Gioia, T la stragi di Gioia Tauro stiamo parlando anche di ipotesi di presenza della Ndrangheta da qualche altra parte Ndrangheta e politica, Ndrangheta e servizi segreti vogliamo eh, andare un po' più avanti in questo, tra virgolette, noir che stiamo disegnando ma io penso che per troppo tempo in Calabria abbiamo trattato l'andrangheta solo come un'organizzazione di narcotrafficanti. Un quintale di coca ogni tanto, grande successo delle forze di polizia, e poca attenzione ai rapporti con la politica, poca attenzione al mondo imprenditoriale, quasi intaccata la borghesia ora non mettiamo gli aggettivi in borghesia mafiosa, non mafiosa, diciamo i settori borghesi. C'è stata una svolta, è indubbio, cioè, da quando è arrivato il procuratore Pignatone a Reggio Calabria c'è stata una svolta, ha messo a valore anche il lavoro fatto da bravissimi magistrati calabresi, però c'è stata la percezione di una svolta, cioè questa ossessione che Pignatone ha avuto di, di contrastare l'andrangheta col 416 bis, cioè col reato di associazione mafiosa. E partire da lì, anche dalla dimostrazione del carattere unitario di questa, eh, di questa organizzazione eh, per andare oltre, cioè per aggredire pezzi della borghesia, pezzi del mondo economico, pezzi del mondo imprenditoriale, ha impattato con un muro di gomma che a Reggio, io la vedo così, è trasversale a tanti mondi, cioè quelle cose che ci ha detto Pignatone non sarebbero state possibili se attorno a Zumbo non ci fossero stati settori dei carabinieri, settori del ROS, settori dei servizi segreti che a Reggio affollano le, le strade e i vicoli, settori della stessa magistratura, settori del mondo degli avvocati... Cioè un sistema radicato di informazioni e di relazioni, senza il quale l'Andrangheta sarebbe rimasta quattro pastori di Platì e di San Luca, senza la forza e anche l'egemonia che ha in quella città. Eh, la scorsa settimana ho finito davvero, esce fuori questa straordinaria, bellissima, ovviamente noi quelli che ci occupiamo di queste cose, siamo, il termine è bellissimo per dire le peggiori porcherie, però è bellissima perché per noi è bella da studiare, l'indagine su come l'Andrangheta controllava l'Università di Reggio, cioè gli accessi a medicina, gli esami, e le, le, gli accessi a Reggio Calabria e a Messina, Beh, insomma tutto questo sarebbe stato possibile, senza questo tu diresti contesto. Ecco, questa è la classica inchiesta che apre uno spaccato drammatico su come la doppiezza dello Stato spesso ha messo in condizione lo Stato di non poter essere il fronte vero nel conflitto contro l'andrangheta. Io penso che questa inchiesta non può essere staccata da crimine, ma tutte e due assieme ci dicono che cosa è l'andrangheta, però ci dicono anche un'altra cosa, per questo io mi arrabbio quando vanno in televisione magistrati, opinionisti a dire che l'andrangheta non può essere sconfitta, finirà con la fine dell'uomo. No, finirà con la fine dell'uomo se noi continuiamo a trattarla come, come narcotrafficanti, finirà con la fine dell'uomo se continuiamo a dire che i pentiti non ci saranno, e dire che i pentiti non ci possono essere vuol dire non pentitevi. No, se tu dici no, non può essere mai sconfitta, vuol dire non vi mettete contro, tanto vincono sempre loro. Invece no, queste inchieste dimostrano che sì, se può, si diceva una volta, si può fare e abbiamo cominciato, e loro sono a nudo, per questo reagiscono. Quindi queste due inchieste assieme evidenziano quel contesto che è inquietante ma che oggi sappiamo cominciamo a mettere a nudo. Ma io credo che con le cose che ha detto prima il procuratore Pignatone e adesso Francesco Forgione, forse abbiamo fatto un passo in avanti a comprendere un dato. E il dato è, non è facile da comprendere, a partire da Reggio Calabria e anche fuori. Cioè che l'andrangheta non è solo quello che spara e ammazza, perché se fosse solo quello non lo saremmo su questo palco, probabilmente nel senso che i magistrati, i carabinieri, i poliziotti avrebbero risolto da, da, tantissimi, da tantissimi anni a questa parte. L'andrangheta è una cosa mo, molto più complessa, vive e, non perché è fatta solo da, da persone violente, assassini, eccetera, ma perché c'è attorno all'andrangheta tutto un arcipelago di persone che è quello che, che, è stato, che è stato descritto. Questa è la forza vera la forza vera che consente all'andrancheta in Calabria e fuori della Calabria di avere la forza che ha e di avere questa capacità di radicamento e di, e di, e di rapporti e lo fa nel modo più suadente, più suadente possibile non è facile in Calabria fare, fare capire questa, questa questione non è facile non... sembra facile ma non, è, ma non è così perché oramai è connaturata nella cultura e nel comportamento delle persone, in gran parte delle, delle persone. Quindi io riprendo questa cosa che diceva adesso alla fine Francesco, se tu dici che questo fenomeno è un fenomeno invincibile, non va da nessuna parte, vai, vai a sbattere. Io questa cosa qui, la, la, come dire, la respingo intanto per un fatto culturale, perché non, non è vero nella storia, cioè, ci sono stati grandissimi imperi che sono, che sono crollati, grandissimi imperi, dove è scritto perché non dovrebbe crollare l'andrangheta? Crollare primo, secondo, non accetto l'altra questione che si dice, che finirà con la fine dell'oro, perché in ognuno di noi c'è un pezzo indranghetista, io non so chi lo dice, ma io non, sono, non mi sento di avere un pezzetto di dranghetista, non, non credo che neanche lui e è quello che siamo qui dentro. Ma dove cazzo sta scritta questo qua? Dove sta scritta? Non, non è così, non è così. È un fenomeno della storia, è un fenomeno, come dire, di persone, di condizioni sociali. Se tu elimini quelle condizioni sociali, quelle condizioni che hanno reso possibile essere così forze all'andrangheta, il problema lo risolvi. Ci vorrà un po' di tempo, però non lo risolvi. E la dinamica che è stata impressa a Reggio Calabria in questi, in questi anni lo dimostra. Guardate che il procuratore Pignatone ha usato volutamente una cosa, prendetela per quella che è. Non ha detto fotografia, perché la fotografia è una cosa immobile, ti, come dire, ti immobilizza per l'eternità un attimo. La fotografia è uno scatto, un attimo. Il film è una cosa diversa e io mi auguro che abbia la celluloide che si chiama mi, abbia, mi auguro che nel, nelle soli, abbia molta celluloide ancora da, da farci vedere perché quella è la questione vera noi stiamo discutendo di un fenomeno che, che si modifica compl complessivamente questa cosa del pentimento della, della pesce di Giuseppina Pesce non è una cosa di poco di co intanto perché è una donna e se, si, e se si scaldano le donne in Calabria guardate che succede, davvero succede il terremoto davvero succede il terremoto se le donne di Indrangheta decidono che i loro figli non debbano fare la vita eh, dei, dei, dei loro padri, dei loro nonni dei loro bisnonni davvero cambia non è una cosa di poco conto lo sottovalutiamo questa, eh, questa collaborazione che sta dando questa eh, Giuseppina Pesce perché davvero può cambiare la cosa quindi è una situazione che sta cambiando questi ragazzi di cui abbiamo parlato all'inizio la musica, i giovani di Reggio Lontace questa cosa del museo, del museo dell'Andangheta: c'è una situazione che sta cambiando quello che non sta cambiando ancora almeno da quello che capisco io è il mondo politico in Calabria è imbiscato impastato amalgamato non, non c'è dubbio alcuno è un biscato e quindi fa fatica, fa una difficoltà perché dovrebbe guardarsi allo specchio. E se si guarda allo specchio, queste classi dirigenti calabresi vedrebbero delle cose orribili e quindi naturalmente non si guardano allo specchio. Ma prima o poi, credo, anche per il bene della Calabria, per, per l'avvenire di questa regione di cui faccio parte, credo che queste classi dirigenti dovrebbero davvero guardarsi allo specchio. D'altra parte, le cose che ci hanno raccontato, le cose che sono... Che sono, che sono avvenute, le cose che possono avvenire, questo ci dicono, che c'è bisogno di un grande e profondo rivolgimento, che parta dal basso, lì, dalla Calabria, perché diversamente io non vedo la soluzione di questo problema. Però... Molte di queste cose che avete sentito c'è qualcuno che le racconta, sono i giornalisti e molte volte vengono raccontate proprio dal basso, quella piccola grande cosa che magari riguarda un quartiere, un paese, un piccolo amministratore, un piccolo sopruso, una roba che poi va a finire nel grande calderone che abbiamo detto fino adesso, sono i giornalisti e Roberto Rossi ha scritto un libro che si chiama Avamposto, nella Calabria dei giornalisti infami che racconta le storie di quanto sia difficile però fare questo e attenzione, piccola sorpresa, mica solo in Calabria eh? No, no, non, non solo in Calabria, cioè, eh, ci sono, ci sono eh, dei casi di giornalisti minacciati dall'andrangheta in, eh, in Lombardia, ma prima di parlare di un caso che magari ci può aiutare a comprendere anche non solo il, il problema del giornalista minacciato, ma anche quali sono anche i risvolti sociali no, della presenza dell'andrangheta in Lombardia, bisogna dare qualche dato che è importante, perché i dati sono importanti, non si può dire tanti giornalisti minacciati in Calabria, si deve dire il numero esatto che è 19 dall'inizio dell'anno, 19 giornalisti minacciati dall'andrangheta, eh, non dall'inizio dell'anno ma in un anno, perché il, il primo era stato, era stato eh, diciamo, quello che contiamo nell'ultimo anno, è un, un giornalista che è stato minacciato il 27 dicembre del 2009 prima di lui a giugno un altro collega, quindi diciamo una ventina, eh? una ventina in un anno, e, eh, che è un numero assai preoccupante se lo relazioniamo anche a quello che è accaduto tre anni, tre, nei tre anni precedenti, che sono eh, dal 2006 al 2009 otto giornalisti minacciati che già la prima volta che io insieme a Roberta Mani, che è l'altra autrice del libro, siamo scesi in Calabria sulla scorta di questo numero, ci sembrava un dato preoccupante. Quindi un incremento di oltre il 600% dei casi di giornalisti minacciati in Calabria. Perché accade questo? Accade semplicemente perché naturalmente eh, il, il primo e fondamentale eh, insomma... Eh, costituente dell'organizzazione mafiosa è l'omertà, è il silenzio e eh, il, il giornalismo, quindi l'informazione, la società aperta e trasparente è di fatto eh, l'opposto quindi eh, capite, cioè in questo senso c'è proprio una questione fondamentale che ci aiuta anche a capire altre cose cioè trattare di mafia dal piano dell'informazione ci fa capire poi che di fatto, se la democrazia, se una società aperta e democratica si basa sulla trasparenza e la circolazione delle informazioni, vediamo che un modello dranghetista di società è invece il suo opposto ed è questo quello che accade al sud, in Calabria e non solo la realizzazione di un modello sociale, politico ed economico che L'opposto, antitesi completo della democrazia e della società aperta, perché se una eh, analisi possiamo fare, se, eh, rispetto a quanto è stato detto anche sicuramente da eh, persone molto più assolutamente eh, più qualificate di me, è questo il fatto che l'andrangheta tende a costruire monopoli, tende a costruire monopoli nell'economia, tende a costruire eh, monopoli è a impedire, a, a, sicuramente a, a fare in modo che le scelte dei cittadini, anche rispetto alle scelte politiche, siano condizionate, fortemente condizionate, e la creazione di una società, di un modello, non è un cancro, perché il cancro porta alla morte del corpo, no, è un modello che fa sopravvivere una società, e la fa sopravvivere in uno stato di conservazione politica, in uno stato di... Uh, sicuramente non di società aperta in questo contesto l'informazione ha un ruolo fondamentale perché l'andrangheta diceva uh, Francesco Forgione è riuscita a diventare quello che è diventata grazie a un silenzio a un silenzio colpevole dell'informazione nazionale e anche dell'informazione locale e nel momento in cui si aprono nuovi, uh, nuovi spazi di informazione, come è accaduto in Calabria negli ultimi 15 anni, ecco che un sistema strutturato, monopolista dell'informazione, eh, quindi che viene scalfito, determina la reazione in armi del sistema mafioso, che non è mai solamente, come abbiamo potuto capire, solamente criminalità. Quindi quando fino a 15 anni fa per 50 anni in Calabria è stato letto per di più, naturalmente le esperienze giornalistiche sono state diverse, piccole ma non così forti come la Gazzetta del Sud e diciamo il modo di fare informazione non era esattamente e quello che Sicilia, la esatto. Sicilia, la Gazzetta Sicilia, del Sud si fa un giornale ponte fatto a Messina se c'è il ponte di Messina è fatto <ride> proprio il giornale eh. Eh? sì no assolutamente eh, ecco il Appunto è cambiato il modo di fare informazione, si sono aperti più spazi informativi, due nuovi giornali, il quotidiano della Calabria e il Ora che hanno immesso eh, nuova linfa democratica a questo sistema. E eh, rispetto anche a quello che, che si diceva poc'anzi, non esistono solo giornalisti bravi, esistono anche giornalisti meno bravi, esistono anche giornalisti che sguazzano e che stanno bene in quel sistema. Questo è un fatto importante, perché per ogni giornalista minacciato significa che ce ne sono una decina, una ventina che non fanno... Non è che... cioè è il giornalista che fa un passo avanti, sono gli altri giornalisti che rimangono indietro, che fanno un passo indietro rispetto al racconto dei fatti, rispetto a quello che dovrebbe essere il loro dovere professionale. Ecco che quindi 20 giornalisti minacciati, uno di questi qualche anno fa, non nell'ultimo anno, quindi minacciato qualche anno fa a Crotone stava rischiando di morire perché è stato aggredito, e picchiato e bastonato da tre persone a cento passi dalla redazione. E ecco che eh, quindi il problema nei, nei, mutamenti, eh, nei mutamenti che ci sono stati, anche gli arresti, molti arresti fanno in modo che nuove leve sempre più sanguinarie, e magari meno rispettose di quel silenzio dell'immersione No? meno rispettosi di quella cosa che ha tenuto l'andrangheta che ha permesso di crescere quindi più disposti alla rappresaglia, più disposti a colpire il giornalista infame ecco che il rischio per questi giornalisti è reale c'è quindi proprio perché c'è questa svolta e proprio perché questa svolta della magistratura viene raccontata bene hm? dai giornali che si fanno concorrenza Ecco che il rischio aumenta, aumenta sempre di più, anche perché mi pare che questi qua non vogliono più tanto essere sommersi, insomma stanno reclamando l'impunità, stanno reclamando l'impunità che hanno avuto per molti tempi e che li ha resi intoccabili nella società e stanno reclamando l'omertà dei giornali che è stata, che si è chiusa negli ultimi anni io non voglio prendere troppo tempo anche perché, anche perché volevo sentire qualche storia cioè che succede ai giornalisti minacciati cosa scrivono di così terribile per essere minacciati e anche la storia del giornalista milanese eh, il, il fatto è che eh, è cambiato proprio il modo di fare informazione cioè non è che è tanto eh, il fatto che questi scrivono cose sicuramente eh, il fatto che c'è una concorrenza tra i diversi giornali implica che c'è una classe di giornalisti giovani perché sono giornali nati negli ultimi 15 anni negli ultimi 5 anni, quindi desiderosi di fare bene il loro lavoro. I capi redattori, i direttori, quando questi giovani giornalisti gli portano le notizie dicono sì, sì, scrivi assolutamente perché dobbiamo fare concorrenza all'altro. E poi c'è soprattutto che cosa? Mentre il modello giornalistico precedente, quello del, dell'unico vero giornale, entriamo un po' in un tecnicismo, cerchiamo di capire, era un modello omnibus, di giornalismo, ovvero in quel giornale locale le prime dieci pagine parlavano di eh, cronaca nazionale, politica nazionale, politica internazionale e poi nelle pagine locali, sezionate per province, si raccontava dei fatti locali, raccontando dell'omicidio di Mafia, di Ndrangheta, come se fosse, raccontandole come leggesta, no? in un modo che, cioè, raccontando i particolari anche sanguinolenti degli omicidi, in modo da di fatto eh, come dire, far capire a tutti la, la potenza e quindi questo non, non scalfiva il potere mafioso, anzi, casomai lo ravvivava. E quindi raccontando anche in maniera sezionata i fatti, provincia per provincia, a questo modello fuori, cioè, eh, si sostituisce, si aggiunge... Un altro modello giornalistico, che è un modello della tematizzazione, cioè eh, non ci sono più giornali omnibus, sono giornali che raccontano di fatti nazionali e internazionali in due sole pagine, poi tutto dedicato alla Calabria, non sezionato, ma in maniera eh, come dire, di eh, racconto del vero problema. Il fatto è questo, se c'è un'inchiesta che parla di diverse eh, zone geografiche, no? C'è la provincia di Crotone che ti fa il racconto della sua piccola della, di quello che quell'inchiesta no, eh, riguarda la sua, la sua cosa, facendo quindi spezzettando, non sezionando il racconto e quindi impedendo una visione sistemica, una visione d'insieme di quello che è effettivamente la mafia. Quindi il modello di racconto contribuisce tantissimo nell'essere efficace. E poi naturalmente il fatto che eh, cioè si scrive di politica, si scrive di impresa, si scrive eh, dei, di quello che fa effettivamente capire che poi l'andrangheta è quel moloch eh, che rende in ostaggio, che, che impedisce ai cittadini di vivere i diritti pienamente e non come favori, perché poi il problema è quello, c'è cioè il problema è che la percezione dei diritti è sfalsata, non c'è io ho un diritto, in Sicilia sono siciliano, in Calabria non lo vivo come diritto. Io per avere quella cosa che sarebbe essere il mio diritto, chiedo il favore. Questo è il problema reale delle presenze delle mafie nel territorio. Se diventa se diventa eh, se è normale ormai che un giornalista venga minacciato in Calabria è invece meno normale che questo avvenga nella provincia di Milano ed è quello che accade è quello che è accaduto a un ragazzo di 24 anni che si chiama Davide non dico il cognome perché non, non, vuole, non vuole insomma preferisce è uno de, di quei tanti giornalisti minacciati che non vogliono eh, apparire è un ragazzo di 24 anni, scrive da quando ne aveva 18, collabora per, ha collaborato per il giorno eh, di Milano e per altre testate e soprattutto aveva un giornale online che si chiamava giornalelibero.com e scriveva dalle zone di Buccinasco, Cesano Boscone, le zone del sud, eh, del sud ovest milanese che sono da diversi anni eh, controllate, governate, eh, controllate sul piano economico sicuramente eh, da la cosca eh, Barbaro Papalia sì, di Platì e eh, insomma cosa succede? Succede che a un certo punto c'è stata un'inchiesta che si chiamava l'inchiesta Cerberus che proprio su quelle eh, mafie indagava durante la, requis la requisitoria del PM Alessandro Dolci viene detto per la prima volta che anche se c'erano, si indagava già che sotto un intero quartiere di 500 abitazioni 140.000 metri cubi eh, è stato, eh, sono stati eh, scaricati i rifiuti tossici industriali per 5 metri di spessore, Cioè provate a immaginare la quantità enorme, 5 metri di spessore stipati di, di, di, di eh, rifiuti tossici eh, per un, un intero quartiere che viene chiamato Buccinasco più, come Milano 2, no? a proposito di altre questioni che riguardano più Palermo che non, che non la Calabria. Eh, ecco insomma lui scrive fa un video e eh, racconta, di questo, racconta di questa cosa e il, il, nel giugno il 18 giugno del 2009 gli viene, eh, gli viene insomma un, un, un anonimo butta una pietra contro il donotto della sua macchina e comincia classico quello che accade spesso in Calabria lui continua continua a scrivere nel frattempo però è continuamente è attenzionato da, da, queste, insomma, da questi balordi e a poco a poco comincia a decidere di non, di non fare più questo lavoro, di smettere di scrivere. Quest'estate dopo le inchieste eh, crimine, quindi infinito, eh, decide di scrivere eh, una lettera e la diffonde per i giornali, eh, ai, giornali, ai giornali locali. Se io, mi dispiace rubare ancora un po' di tempo però forse è il caso di, di leggerla brevemente perché ci fa capire anche di cosa stiamo parlando Magari scelgo. Sì no, scelgo magari. Allora, secondo le indagini condotte dalla DDA di Milano e Lombardia ci sono svolti negli ultimi anni oltre 40 summit di indrangheta in particolare anche Cisliano che è il suo paese è balzata agli onori delle cronache nell'ambito di due operazioni antimafia in meno di un anno. L'ultima, che ha visto dispiegato un numero elevatissimo di personale delle forze dell'ordine, li sale al primo luglio 2010. Sono state arrestate 15 persone ritenute affiliate al clan De Stefano che utilizzavano l'area del ristorante La Masseria di proprietà della famiglia Valle come base operativa nella quale torturare gli imprenditori sottoposti a racket e usura. Nel novembre del 2009 sono invece finiti in manette due imprenditori edilizi di Cesano Boscone legati al clan Barbaro Papalia, Andrea Modaffari e Alfredo Iorio. E continua così: fino a un certo punto, quando dice eh, signor sindaco di Cisliano, vogliamo fare una eh, qualcosa per, per dire quello che accade nei nostri territori? Vogliamo organizzare, vogliamo come dire, aiutarmi, volete aiutarmi a. Eh, Uh, come dire, a, a, a, far, uh, cioè a far conoscere che esiste un'associazione che si chiama Cisliano si ribella all'Andrangheta e non è solamente Reggio Nontace, no? per dire anche come l'organizzazione antimafiosa stanno facendo insomma lui si becca per questa cosa che scrive si becca una querela da parte del sindaco di Cisliano e contestualmente viene eseguito uh, metà luglio di quest'anno di notte nella Vigevanese viene seguito da eh, due persone in una macchina a Cento Calabrese che lo fermano per ben due volte approfittando dei semafori e gli sforacchiano con lui in macchina, gli sforacchiano la macchina con i cacciaviti eh, con i cacciaviti insomma dicendo, minacciandolo di morte questo è accaduto eh, a Milano. Chiudo dicendo solamente due cose che ci permettono di capire anche eh, quanto è difficile raccontare fare queste cose e raccontare di mafia al nord quando anche la società civile non ti è vicina, perché la società civile non ha ancora compreso la pericolosità del problema. Una piccola parentesi. In quel periodo, mentre lui faceva tutte queste cose nel suo, nella sua stanza eh, a casa, Uh, il, mh, il prefetto di Milano diceva che la mafia a Milano non c'è uh, insomma solamente due, due cose primo l'unica persona che va a parlare con i carabinieri dicendo di aver visto uh, una persona che scaglia la pietra contro la sua macchina nella prima, nel primo, uh, nella prima minaccia è un albanese Seconda cosa, c'è in, in quella via dove abita lui a Cisliano una farmacia che ha una eh, telecamera. Lui va a chiedere al farmacista di fargli vedere le immagini e il farmacista gli chiede 150 euro. Ora, il ragazzo, ancora, va bene, il ragazzo Davide ha smesso di fare il giornalista, lavora in un supermercato... E quello che io non riesco, cioè quando lui mi ha raccontato di questo farmacista forse lì ho capito il motivo per cui uno smette vuole smettere di fare questo, questo, questo lavoro di, davanti alla, alla pignoleria di un farmacista padano che si, fa pagare, si vuole farsi pagare 150 euro per fare il diritto, il suo dovere di cittadino e per difendere una persona che vuole mantenere... A quella che vuole fare in modo che quella persona abbia quel diritto di cittadinanza questo è veramente scandaloso sì, no, volevo solo confermare questo, la stessa cosa che la mia esperienza che è stata quando sono stata minacciata a Erfurt che è una rocaforte dell'Andrangheta e in seguito ehm, e in Germania questo veniva, visto che la mafia non esiste in Germania, ovviamente non, un giornalista non può essere minacciato. E solo adesso che sono passata di nuovo a Erfurt, le persone che erano presenti in questa presentazione, in cui c'era anche, tra l'altro, anche l'ex sindaco di Erfurt, che era, ehm, diciamo. Eh, molto, lui è molto ehm, diciamo un buon amico di tutte queste persone e tra l'altro mi aveva anche ehm, diciamo ehm, era un insulto che io sarei anche responsabile per una documentazione che hanno fatto sulla mafia in Germania è stata una cosa di cui tutte le persone che so, sono state, state presenti scioccate e alla fine però ehm, anche tra i giornalisti stessi non veniva considerato questo e questo è stato veramente, perché oltre all'umiliazione di essere stato minacciato di essere trattato come una che si inventa una cosa, come una che si, si crea una teoria di cosperazione questa è una cosa veramente molto difficile io per questo sono stata anche contenta di vivere in Italia perché perlomeno almeno il mio, anche il mio fruttivendolo sa cosa è la drangheta Grazie. Allora, abbiamo ancora qualche minuto pochi per approfondire l'argomento io vorrei farlo con le domande so che ci sono alcune domande da parte del pubblico e quindi siamo lieti di sentirle perfetto Saluto a tutti, chi conosco e chi non conosco, buongiorno, io mh, devo un attimino mh, presentarmi perché è importante per capire la domanda, io insegno in università e da sei, e sei anni tengo un corso ai ragazzi a Bologna su mafia e antimafia, volevo un attimino fare una domanda soprattutto a Francesco, scusa, è inutile che ti chiami Francesco, so, siamo amici, Al dottor, oggi ti posso chiamare Francesco? Grazie eh, a Dottor Pignatone, anche al Professor Ciconte, rispetto anche al messaggio che è importante dare ai giovani. Con Politicamente Scorretto c'è una sorta di gemellaggio ormai no? con la facoltà di giurisprudenza e con la, eh, questa conferenza stampa che viene fatta nelle nostre aule, perché è proprio è importante. Unire queste, queste, queste, questi interventi e dare la possibilità ai ragazzi di intervenire. Il messaggio che deve essere dato mh, è molto importante. Io da anni vedo questi ragazzi: si tratta di 400-500 ragazzi alla volta, il 70% sono ragazzi meridionali, sono ragazzi siciliani, sono ragazzi calabresi, i quali con le lacrime agli occhi per la rabbia, per lo sconforto di. Senso anche di tradimento ad aver lasciato la loro, la, loro, la, loro, la loro terra e tante volte mi rincorrono e mi dicono, guardi professoressa, io non ho lasciato la Calabria, non ho lasciato la Sicilia, io voglio tornare, voglio crescere qui e poi tornare giù. Secondo me il messaggio di dire la drangheta, la mafia è sconfitta e si può sconfiggere non è un messaggio chiaro per i ragazzi perché è un messaggio che non mette i ragazzi e i giovani al centro di questa lotta perché in questo modo i ragazzi si sentono in un certo senso delegittimati la mafia si sconfigge, non sono certo io, ragazzo, che lo posso sconfiggere, non sono certo io con i miei strumenti che lo posso sconfiggere, nel momento in cui però la di si dice la mafia, l'andrangheta, non si può sconfiggere ma si può indebolire perché è questo che viene detto allora con l'indebolimento entra in gioco il ragazzo che dice io con la mia azione la posso indebolire. E un sistema come questo, non si sconfigge dall'oggi al domani, lo sapete bene, meglio voi, ma lo si indebolisce per poi arrivare a sconfiggere. Quindi è un messaggio sbagliato secondo me perché viene percepito male dire si può sconfiggere, non si può, è ovvio tutti lo sappiamo, non ci sono quattro eh, eh, pusher eh, che fanno l'andrangheta, non sono quattro eh, ehm, colombiani o comunque narcotrafficanti, ma sta di fatto che sono i soldi, i miliardi che l'andrangheta ottiene con il narcotraffico che permette l'andrangheta di avere collusioni con la politica e con alti livelli e con anche i colletti bianchi. Perché è importante parlare di politica, di indrangheta, ma perché non parliamo... Eh, io Poco sento parlare di inchieste tra indrangheta e politica nel sistema politico calabrese. Cosa succede? Perché? Come mai? C'è questa inchiesta sul discorso, poi mi tocca ovviamente di prima persona, sull'università, ma sono piccole cose rispetto in realtà alla, eh, eh, mh, alla diffusione che è pericolosissima agli alti livelli non parliamo di borghesia mafiosa, ma in realtà di borghesia che in realtà serve e, se, e utilizza, questa è una cosa importante, quindi ehm, secondo me bisogna stare anche molto attenti ehm, perché a, a valutare e a soppesare le parole che vengono dette soprattutto capire con chi parliamo, eh, chi, eh, è il messaggio a chi diamo, Uh, McLuhan diceva proprio che il, uh, il messaggio sta nel mezzo quindi dobbiamo capire con chi parliamo ai ragazzi bisogna dare un segnale di possibilità di indebolimento non di sconfitta immediata perché loro dicono sì vabbè figuriamoci sconfitta è impossibile, non ci credono non ci credono perché loro vedono intorno soprattutto i ragazzi, purtroppo ragione io sono, sono bolognese i ragazzi del nord, ahimè sono sensibilizzati ma non l'avvertono intorno a loro ancora i ragazzi del sud l'avvertono nella quotidianità lo vivono, lo vivono quotidianamente allora se noi diciamo, ribadisco, questo discorso si sconfigge e si sconfigge loro dicono, vabbè, sarà qualcun altro che lo fa perché un mostro del genere io non lo sconfitto sic sicuramente ma se dicono lo potete indebolire io in, primis, in prima persona lo posso indebolire questo secondo me è un messaggio molto chiaro bisogna stare molto attenti a dare questa cosa scusate se ho preso la parola, grazie Grazie della domanda e dello spunto di riflessione, adesso ovviamente sentiamo la risposta. No, io dico, io non sono d'accordo, e credo che sia bella avere una discussione, una discussione franca, non sono assolutamente d'accordo. Io sto, come, come sanno molti, io sto girando moltissime le scuole, non soltanto, anzi, meno del mezzogiorno e più dal centro-nord. Quest'anno è, è, è il quarto anno consecutivo che io faccio all'Università di Roma 3 un corso di storia della criminalità organizzata, quindi senza nascondere nulla. Quest'anno ho avuto l'onore e la fortuna di avere il procuratore Pignatone che è venuto eh, ad aprire eh, la, prima, la prima giornata. Iscritti. Il prossimo, la al, il prossimo anno, sì, perché la facciamo sul nord. Sul, sul nord, questo di quest'anno. Iscritti 410. Io vado in giro per le, per le, per le scuole, spesso in, in, in Emilia Romagna, perché è una, una regione che mi ospita, credo, molto volentieri, e in altre, in altre realtà. Quando io... Allora, io mi sono trovato una volta in una scuola di Reggio Emilia. Era passato prima di me un procuratore della Repubblica, di Palermo, il dottore Scarpinato, che è nato lì, nel Consiglio Comunale prima e l'indomani mattina alla scuola dicendo non fatevi illusioni, il sistema eh, non, si potrà essere, non potrà essere sconfitto. Io vado lì, il giorno dopo faccio esattamente il, il discorso opposto. Ma se non può essere sconfitto questo fenomeno, non può neanche dire riduciamo il danno. Riduciamo il danno, lo diceva un grande eh, procuratore, un grande prefetto di Palermo, sul finire dell'Ottocento, quando dice qui c'è la mafia, aveva descritto la mafia prima ancora che arrivasse Buscetta, esattamente come era, si chiamava Ermanno San Giorgi, poi dice dobbiamo ridurre il danno, e spieghi perché dobbiamo ridurre il danno, perché vengono, vengono protetti da, dai deputati e dai senatori, ma nell'Ottocento si poteva capire un ragionamento di questo genere, oggi che abbiamo capito di che pasta sono fatti i mafiosi, un discorso del genere riduciamo il danno, è sbagliato, guardate, noi dobbiamo dire ai ragazzi che possono fare la loro parte prima di tutto loro devono farlo il problema della mafia non è un problema che ci risolve il procuratore Pignatone al quale noi dobbiamo essere molto grati per quello che sta facendo, che sta facendo in Calabria ma lui per primo ve l'ha detto ve l'ha detto nelle righe come può fare un magistrato ovviamente io e Francesco Forgione lo diciamo in una maniera diversa è chiaro che se accanto a lui e vicino a lui non ci sono giovani, non ci sono altri magistrati, non ci sono forze dell'ordine, non ci sono la rete della società civile e di quella borghesia che non è tutta mafiosa, ma che sta insieme con lui, questa lotta non, non sarà sconfitta, non sarà, mai, non sarà mai finita. Io credo che invece è possibile fare diversamente. Una volta quando io andavo nelle scuole, di questi problemi non se ne parlava. Di questi problemi la scuola italiana, alla, ai miei tempi, non ne parlava perché non un prima fuori. E quando mi crescevo in Calabria, di un ne parlavo della mia famiglia, e al massimo quando andava bene, se ne parlava con l'amico di quello più fiducia. Oggi io scrivo i libri con nome e cognome. Oggi se ne parla dappertutto, oggi stanno creando movimenti che prima non c'erano. E nelle scuole queste cose stanno facendo oramai da anni, ci sono intere generazioni, che si sono, abbiamo visto da Luigi Ciotti, che si sono formati attraverso questi, le giornate della memoria e le cose che si fanno nelle scuola. Quindi, io credo che il messaggio che, non dobbiamo, di, che dobbiamo fare è esattamente all'opposto, dire che questa battaglia la si può vincere, e se non, io mi, mi, mi spingo a, a, a, a dire anche un'altra cosa. Io credo che questa nuova generazione di giovani, se scende in campo, questa battaglia la può vincere, dando a me, che sono lo storico, di raccontare la storia. Arriva, ecco. si dov'è Stefania? Non la vedo però. Ah, eccoci. No, nemmeno io sono d'accordo. Eh, L'ho capito che tu volevi detto questo. No, perché dire che si può ridurre solo... No, ma certo, certo, no, ma, eh, oh, ma eh. ognuno le opinioni sono legittime, per di più che siamo tutti nello stesso campo, quindi eh, intanto partiamo da un dato, che siamo schierati. E, dentro, e poi è normale una dialettica. Io penso che dire che si può solo ridurre il danno vuol dire che in qualche modo bisogna conviverci, io glielo lascio dire a Lunardi che con le mafie bisogna conviverci, io non ci voglio convivere. No, no, io lo dico perché noi invece no, li possiamo sconfiggere, perché abbiamo dimostrato in questi anni di aver colpito il cuore della loro essenza, abbiamo violato la sacralità dei loro riti, cioè, fino a tre anni fa, ma chi poteva pensare che no, noi, poiché li studiamo queste cose, siamo pure appassionati, ma chi avrebbe mai pensato di vedere la riunione della Madonna di Polsi? Chi avrebbe mai pensato di vedere la riunione di Paderno Dugnano? Chi avrebbe mai pensato, nemmeno Don Pino De Masi, di organizzare la cooperativa nella Valle del Marro per produrre sui terreni sequestrati tra, tra Mazzaferro e Piromalli? Fino a quattro anni fa non era pensabile nemmeno la, de, la, la relazione della Commissione parlamentare antimafia e era pensabile fino a due anni fa, le prime denunce per racket a Reggio Calabria e i pentiti che arrivano, fatemela dire come la penso, vuol dire che ci si comincia a pentire anche, non solo per perché barcolla la tenuta del muro di omertà interno e dell'omertà sociale che ci sta attorno alla mafia, ma forse perché ci si comincia a fidare anche dello Stato e anche dei magistrati, forse fino a qualche tempo fa c'era qualche problema. Eh, cioè, perché c'era qualche problema? Perché c'era quella rete di stumbo che sembrava che non, non ci si potesse mai arrivare a quel livello? C'è il problema della politica, come dice Stefania in Calabria. Ci sono inchieste in corso e vedremo, vedremo l'evoluzione. Pure io mi pongo il problema se in tutti questi comuni di 2.000-3.000 abitanti, Prati, Prati, San Luca, paesini poverissimi, da dove... Caso strano, in genere paesi di grande emigrazione, che succede nei nostri paesi di grande emigrazione? Arrivano le rimesse degli emigrati, no, da Platì, da San Luca, da Careri, partono i soldi da lì verso l'Australia, verso il Canada, cioè paesi poverissimi, a reddito zero... Partono milioni di euro perché? Perché sono i soldi del, del narcotraffico che rientrano nel... Ma perché? Dopo anni... E de, cioè, se questi controllano tutto nella zona Ionica, ma è possibile che chi, chi, anche quelli che hanno fatto le inchieste lì Beh, la politica non l'hanno mai incontrata, quindi io ce l'ho questo problema. Però io ho visto che negli ultimi anni sono stati arrestati i sindaco di Rosarno, San Ferdinando di Rosarno, di Gioia Tauro, sono, sciolti, sono stati sciolti eh, alcuni comuni... Cioè, c'è un'inversione di tendenza? Siamo alla... No. Ci vuole moltissimo, ma il messaggio che noi dobbiamo fare, che dobbiamo mandare è che ce la possiamo fare, perché se noi non mandiamo questo messaggio non si motiva nemmeno il nostro impegno, allora noi dobbiamo dire che oggi è necessario indignarsi. Che è necessario rompere questa ipocrisia che vale lì e vale qui, che tu la mafia non la vedi fino a quando non insanguina le strade e l'andrangheta non lo fa facilmente, ma che ce la possiamo fare e il che ce la possiamo fare però vuol dire, ed è un tema che tu sai che mi sta molto a cuore, che dobbiamo superare l'esclusività della dimensione giudiziaria e della dimensione penale nella lotta alla mafia, cioè che c'è bisogno di una grandissima antimafia sociale, di una buona informazione e la buona informazione è quella non è solo quella dei. Dei, dei giovani ragazzi precari, senza contratto, che scrivono l'articolo, ma anche la buona informazione nazionale, che vede l'andrangheta solo di fronte a casi eclatanti. Poi l'andrangheta si reina abissa e continua a non vederla. Quindi noi ce la possiamo fare. È ovvio che la professoressa, come dire, siamo insieme tutti d'accordo, l'andrangheta non è sconfitta domani mattina e questi giovani tutto quello che ha detto Forigione Enzo Ciconte io sono d'accordo ma credo che è d'accordo ovviamente la professoressa con la sua provocazione io penso che il, il film che stiamo vedendo come ho detto prima è un film molto accelerato nel 2010 ci sono state cose che in Calabria non c'erano mai state le bombe ed è negativo, ma c'è stata la reazione della società, ci sono stati i pentiti, ci sono stati i sequestri, tante cose. Però io credo che questo è l'ultimo intervento mio, perlomeno. Voglio chiudere, restando ai fatti. I fatti per noi sono le intercettazioni dei pentiti, ancora ci sarebbero tante cose interessanti, ma non ne possiamo parlare perché ancora non, ha, non è uscito nulla. E faccio una citazione, mi spiace non, non poterla leggere, non ho il foglio. Vado a memoria. Parlano due dei bellocco, i bellocco sono, credo che qua lo sapete pure, esponenti, l'altra metà dei pesci, dice Francesco, esponenti pure a Rosarno, ma sono stati presenti qua, sono stati oggetto di indagini pure proprio in Emilia. Parlano due di loro, due dei giovani e... E parlano dei valori, naturalmente quando loro parlano dei valori sono i loro valori, cioè quelli che per noi sono l'antitesi, l'opposto dei valori. E uno dei due, è recentissima anche questa, siamo credo 2009, e uno di questi dice al ah, cugino, se non ricordo male, dice ma guarda, prima tutti ci rispettavano, tutti credevano nei nostri valori ora questi valori non riusciamo più a passarli prima ci rispettavano ora ubbidiscono per paura ma ora siamo nel terzo millennio la paura non può durare solo sulla paura non possiamo campare vedi la gente ne ha gonfie puntini puntini puntini e, e, se la, e la paura non basta e se la gente si incazza è un casino per tutti noi scusate la volgarità ma ci voleva noi dobbiamo sperare che la gente per bene si incazzi e sia un casino per tutti noi. Abbiamo, abbiamo ancora, ancora un'ultima domanda, breve, che avevamo in prenotazione e poi dopo chiudiamo. Eh, io sono il Presidente delle cooperative e conosco molti dei nostri amici che sono qui sul palco, io vorrei aggiungere una affermazione molto secca, questa è una partita che non prevede il pareggio. Qui si è di fronte a una questione dove quando qualcuno pianta una spallata contro la porta, 30 secondi dopo ci deve essere uno che rischia il suo piede e l'infila lì in mezzo. Da una parte ci deve essere lo Stato, la magistratura che legna e legna alla grande e 30 secondi dopo insieme alla magistratura e a quelli che legnano ci debbono essere i giovani, ci deve essere la cultura, ci debbono essere le imprese, ci debbono essere i cooperatori perché altrimenti la porta, quello sì è un rischio. Si può richiudere, lungo la storia, delle grandi fasi di apertura si sono realizzate, ma poi la storia ci ha fatto vedere che in un modo o in un altro, cambiando strategia, inabissandosi con le bombe, in un modo o nell'altro c'è stata la capacità di tornare in pista. Allora io credo che qui bisogna avere le idee da questo punto molto chiare, io sono assolutamente d'accordo. Eh, se non l'avete fatto, fate un giro a Corleone. Corleone ha cambiato il panorama, se uno va a Corleone, oggi vede la gente che gira per Corleone entra il bar e puoi chiedere al barista, ma dov'era la casa di, dov'è l'agriturismo sui terreni di Torino? Eh, se girate per Corleone e vi fermate a un certo punto, c'è una collina e ci sono... Tre strisce di terra, si vede fisicamente, in mezzo c'è cioè la striscia gialla coltivata a meloni dalla cooperativa Placido Rizzotto. A destra e a sinistra c'è ancora la terra della famiglia Rine. Quando vedi quelle robe lì, a quei ragazzi che vanno lì, non gli puoi dire forse torneremo indietro. Perché quei ragazzi lì quella cosa lì non la fanno più. E allora se oggi a Corleone ci sono 3-4 cooperative, hanno cento persone che lavorano... Io l'ultima volta che sono andato lì gliel'ho chiesto, dico, scusate, ma voi, quante sono le aziende a Corleone che hanno 100 dipendenti? E mi hanno guardato e mi hanno detto, beh, sai che sei il primo che ci fa la domanda? Beh, dico, beh, adesso ve l'ho fatta, datemi la risposta. Bah, forse il comune. Bene, allora ragazzi, voi, in 5, in 6, in 7 anni, a partire da un pezzo di terra incolta, avete fatto la più grande azienda di Corleone. E allora io vi metto lì una suggestione, che è il mio sogno, io spero, che un giorno riusciremo a far produrre un film che parlerà di Corleone e sarà il padrino 3, così come il padrino 1 e 2 hanno fatto diventare Corleone e l'hanno rappresentata come la capitale della mafia, io spero che ci sia un grande regista e ci sia qualcuno che ama la cultura, che possa rappresentare la Corleone numero 3, la nuova condizione la vittoria di quei giovani in quella battaglia io credo che dobbiamo pensare a quella cosa lì e ognuno di noi può fare un pezzo io dico per la parte che noi possiamo fare lo dico da cooperatore noi lo faremo noi andiamo lì noi siamo in Sicilia siamo in Calabria andiamo a fare investimenti lì è pericoloso costruire l'autostrada in Calabria è pericoloso aprire degli ipermercati è pericoloso aprire delle fabbriche noi abbiamo trasformato in cooperativa la calcestruzia ericina. Eh, sapete la differenza che c'è tra prima e dopo? Prima a, fare il, a comprare il calcestruzzo da quell'azienda là ci andavano perché i mafiosi altrimenti gli sparavano. Adesso, se vai a comprare il calcestruzzo alla calcestruzia ericina, alla cooperativa, ti sparano e, e gestire i beni sequestrati c'è questo simpatico problema c'è del fatto che prima servivano a lavare i soldi e riciclarli, e domani devi farli diventare imprese ordinarie. Gianluca Faraone, il presidente della cooperativa Placido Rizzotto, una volta ha detto una cosa che a me sembra meravigliosa. Mi ha ascolta Giuliano, io l'unica cosa che non voglio è pensare che la mia cooperativa camperà tanto e quanto e se e fino a quando ci sarà la mafia. Io voglio una cooperativa che continuerà a esserci dopo la fine della mafia e la voglio fare fatta in maniera tale che funzioni indipendentemente dalla mafia. Io credo che noi siamo dentro questo disegno, dobbiamo costruire una Sicilia, una Calabria, una Campania, un'Italia, una Bologna, una Lombardia che si pensa dopo la mafia, dopo l'andarangheta, dopo la camorra. Se saremo capaci di costruire questa idea, allora sì che la vinceremo, altrimenti avremo fatto un giro di manovella, un altro pezzo di film, ma non ci saremo infilati sulla strada giusta. Mi scuso per aver portato via un momento, ma credo che andasse detta questa cosa. Grazie per queste parole e per queste suggestioni. Qui la chiudiamo, vi dico solo tre cose, uno, anch'io vorrei vedere il film su Corleone, poi vorrei vederlo anche su Platì, su San Luca e su Milano, lo stesso film che ci è stato raccontato prima. Seconda cosa, prima il procuratore Pignatone aveva paragonato il sole siciliano con la nostra pioggia padana, mi dispiace dirlo ma perdiamo 2-0, c'è anche la neve, che si vede di qua. Terza cosa, ci vediamo tra poco, pausa, tutti a pranzo e poi noi siamo ancora qui a parlare di queste cose.